Guardate attentamente questo video e seguite scrupolosamente le istruzioni per giocare a Attaccati alla traccia. I giocatori, da soli o a gruppetti, partono dalla base e perlustrano tutti gli ambienti di questo spazio. Scopo del gioco: Trovare più tracce possibili.